oggi vediamo una morsa particolare adatta per oggetti con forma irregolare o sferici ha una serie di fori e otto perni ora vi mostreremo come funziona un'apertura massima che arriva a 57 mm ecco qui vediamo l'apertura massima dietro all'attacco per il manico si può avvitare il manico in legno a 60 fori che possono ospitare gli otto perni in dotazione. vediamo, si inseriscono i perni, non necessariamente tutti, proprio per bloccare degli oggetti senza rovinarli naturalmente, può essere utilizzata in orologeria, in oreficeria, nel modellismo, proprio per bloccare dei piccoli pezzi con una forma irregolare, ecco qui vediamo i perni inseriti potrebbero bloccare un pezzo. Abbiamo ora con un orologio, la casa di un orologio che è tonda e vediamo come si può bloccare una volta posizionati i perni si stringe la morsa e si blocca il pezzo Se vi interessa questa morsa la potete trovare, come tanti altri articoli, sul nostro sito elettronicadidattica.com Vi aspettiamo per altri video, iscrivetevi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica.